la bimbe, ciao, ciao siamo bimbe. uscite da scuola sì. e? e siamo andate a prendere la merenda per chi? per il piceto per Olivia, oh, ma voi avete fame? io sì, e tu? tanta Tanta? e allora sapete che cosa vi dico? Cosa? che vi porto in un posto fantastico da perderci la testa siete pronte? sì andiamo non ho capito dove andiamo e Dove andiamo? ma poi andiamo qui sì Bravo. Entriamo Entriamo sì. ah, wow. Ma tu non vuoi questi Vuoi quelli bianchi Andiamo oh, a cercarli sì, questi? questi cosa sono? No. Guardate quanti dolci oh, che è. ci sono Ed è solo l'inizio sì. Stai svenendo? Quello che ce l'ho contato papà. po' Sì, l'hamburger caramella no, Ti piace? Sì e Prendilo prendiamo allora, anche. assaggiamo questi sì, mi incuriosiscono anche a me sono snack cinesi ma ne, ma ne lo vuoi? guarda, ma ne lo vuoi? no, ne uno beh, visto che siamo il team eh? dobbiamo prendere dei Lollipop che colore scegliamo? tu l'hai già pre pre scelto? prendiamo sì, sì, azzurro azzurro per Vanessa e. Eh? e per me lo voglio Rosa. rosa dai queste sono delle barrette proteiche Vane ti piacciono? no magari sì a me sì prendimene una guardate le cicche super giganti le prendiamo? prendiamo queste wow. mamma Eh? prendiamo queste mamma la oh, banana? sì banana. prendile sì, la banana. mamma Prendile. stasera stasera i ciuppa posso prendere uno? Quello la fragola che piace a te? Sì, dove Il oh. sì. cioccolato a forma di agnellino. E sì, lo briscieri. Sì. E eh? lo sì, sì. sì. Golosona. Mm. Hai trovato i croccanti? Mamma mia, che bontà, Vanessa. Mannaggia a noi che siamo entrati in questo posto. Guardate, amici, c'è da impazzire. Oh, una maschera di carnevale guardate che super mega chupa che ci sono anche qua il bouquet di chupa chups. mamma potrei prenderlo qua ti li voglio fare vuoi fare il tiramisu vuoi fare il tiramisu con i sì, padegini sì. e prendiamo anche questi prendilo amore non cade Guarda. vai tranquilla si. si possono fare verdi bianchi cioccolato e anche ecco al latte. Al latte. Allora oggi le facciamo. Guardate al quanti ciuppa che ci sono. Ciuppa tutto piano. Guardate la torta di arachidi di riso. Mamma mia. Mm. Dove siete? Guardate queste bevande di Dragon Ball. E queste cosa sono? Box emoji. E di cosa c'è dentro? Il cioccolatino a forma di emoji? Non capisco. Lunch box emoji. Cercare i? Il... Mm. Cosa vuoi? Il marshmallow Dillo? Marshmallow. Marshmallow. Dai! <ride> no. Guarda! An An Ani, guarda l'ombrellino! si lo voglio Uno e due! Eccoli qua! Dai! Andiamo a cercare i marshmallow bianchi che vogliamo. Oh, aspettate, aspettate, aspettate. Cos'è? Cos'è questa. Cos'è tutta questa cosa strana? Tutte queste cose cinesi. Io prendo questo. Salatini. Al, al pomodoro. guardate Questo mm. questi. Questo cos'è? Sono, sono Ci sono un mm. sacco di prodotti articoli what what e articoli cinesi e americani. Dopo andiamo a cercare what quelli americani. Cos'hai preso? Niente. Cos'è? guarda cos'hai prima, magari non ti piace guarda ma... mm. queste bevande ma ne proviamo una Questa è il mogu al cocco, mm. mogu all'uva mogu alla fragola e mogu al mango, Mamma... che buono io voglio questo qua Mamma, ho questo, ho questo è il mango ma posso che cosa ho preso? Che cosa hai trovato? 3, 2, 1 tata! abbiamo trovati mm. finalmente questi marshmallow si fanno sul fuoco lo sai sì, eh bella stasera bella. li proviamo con papà che ama queste schifezze io uh, no. non è vero la tavola la leva mangiata la tavola io no papà appunto a sì. lui piacciono queste cose non, lo so io, io le molto... vorrei aprire troppo no, ma ciao voi altri ciupa ciupa mega mega mega giganti e patatine. qui ci sono delle patatine va con dei personaggi vari però vabbè pensavo qualcosa di più originale che lo patatine con, trovi dentro le gemme dello slime queste sono belle invece no? comunque qui c'è da impazzire domani impazzire, impazzire. Prendile, domani quando, mattina le porti a scuola quando arriviamo a casa lo apriamo ancora lo con mangio, questi marshmallow, ma questi marshmallow e poi stasera vanno, stasera vanno stasera. mangiati sul fuoco eh lo mangio sul fuoco ma io non lo faccio mm. e lo qui cosa c'è ragazzi? mmm guardate con me. tre creme diverse mamma mia cinese anche queste oh, vediamo che sorpresa hai, non eh. mi dire ancora i marshmallow eh. no <ride> un mi cono di marshmallow qui. No. sono troppo dolci a me non piacciono metti giù che andiamo mi a cercare qualcosa di mi più particolare a me non mi piacciono Questi, queste altre cose cinesi che chissà cosa sono se sono tipo patatine ah sono salatini per gli aperitivi cinesi Sì, ci sono un sacco di articoli Vanessa cinesi e americane adesso andiamo a cercare anche quelli, quelli americani ok? Sì. Ani? Okay. Un'altra sorpresa? Sì. Vediamo. La pizza caramella! La pizza di. La pizza caramella! Sì! Okay. Queste patatine che probabilmente sono al wasabi. Pea snack! Perché? Magari invece poi sono poi buone, faccio... vediamo! No, ah no, ai piselli! Mamma. Buono! Ecco voi la bevanda Mars MM's e bounty. Qua piselli al wasabi. Così quasi, quasi li prendiamo e facciamo uno scherzo a papà. Mocchi, sono buoni Questa è l'arachide no? Io questo lo devo assaggiare sì. Dove l'hai trovato? Qua sono la roba ah, sì. di puzzle E che meraviglia Le torte oh, di marshmallow? Guardate sono stupende Grazie mamma che mi hai preparato il l'attuccio Non metterlo in bocca Che te non sei a posto sì. L'hai trovato tu? Gli orsetti Sono patatine normalissime Crema marxima crema barro. La distanza tra voi e mia. Ho trovato l'orsetto, lo cerchiamo da sei mesi questo orsetto, l'abbiamo trovato. È vero, dai. Perché ce l'ha anche Giulia di prima cosa su. Però non lo mangi, eh? No, mangi un beso. Ecco, bravo. Merendine al marshmallow, mamma mia, va Ani, guarda le merendine al marshmallow. Oddio, sì, saranno dolcissime, ti cadranno i denti mentre le mangi, secondo me. Andiamo a vedere cosa c'è qui e poi andiamo a casa. Andiamo a vedere l'ultimo cappane e poi andiamo a casa. Dai, va bene. E che te li riprendi mentre mangi il mankenso? Va bene, dai. Qua Zitana. ci sono, qua ci sono tantissime vi. caramelle, caramellose. Uh, tipo, tipo uh, Memens. Una vasta estesa sì, una di caramelle. ho visto la torta di caramelle di là? Davvero? Sì, guarda, vieni. Aspetta guarda, è lì là. Eh, la torta di marshmallow sì, l'avevamo vista anche di là, non ti ricordi? Sì. Ah! Pizza? Pizza. Vuoi la pizza? Vuoi la, la... la pizza? Sì, la pizza caramello. Ah, la pizza caramello. Ho ordinato le pizze. sono arrivate? Sì, Cosa sì. Cosa le devo? Vieni signora Grazie Qual è la sto quattro salamella. stagioni? Sì sta fanno eh, Ma io la volevo salame piccante Eh salame piccante Eh, ah, per vedere Sta fanno Vero grazie sto allora le uova. Bene bene bene siamo uscite Abbiamo mm. fatto un disastro di acquisti di schifezze mm. In macchina non si mangia perché l'abbiamo lavata due giorni fa mm -hmm. Cosa ti è caduto? Ah palloncino. <ride> è Vanessa. Adesso andiamo a casa e facciamo vedere con Una canzone sì e ti stai mangiando il cioccolato Vuoi anche il marshmallow? Mm, sì In verità eh. il palloncino Che la caduta è la rimanessa, mi è dietro Ah ok Tu sei sempre sporca di cioccolato mm -hmm. Guarda veramente Sei una cosa impressionante mm. Tu sei stanca Perché è uscita da scuola mm. Non siamo ancora andate a casa Siete volute fermarvi in questi negozi Adesso andiamo a casa E ci, ci vediamo, vediamo oh, Ci vediamo dopo Con l'abbrustolimento dei marshmallow mm. Ciao belle Ciao belle allora, bimbe, siamo tornate a casa con i nostri snack cinesi e americani, quello che abbiamo trovato. Non ho voluto esagerare perché altrimenti compravamo di tutto. Queste mm, cose sono le mie che l'ho ho compiato io. Non è vero, così. sono mischiate. Sì, però. Adesso vediamo. Allora, intanto tirate fuori tutto, dai. Ok, allora. Così vediamo. E una cosa? Ma no, sono... I piccoli per i questi sono italiani, li abbiamo presi per fare il tiramisù, i pavesini. L'orsetto. L'orsetto. Lo giro, se non lo giro. Vai, Vane, dai, tira fuori... Ah, hai tirato fuori il panettone, sì, perché loro regalano ancora questi panettoni, ma è della Linda, quindi sarà buonissimo. Anastasia, le croccantelle al gusto ketchup. Queste le ho prese perché piacciono al papà. Ma mm. che bello! E questo cos'è? Un espositore di cicche mini. Che bella! Poi la proviamo, eh? Poi... Vane, tu? Ah, le caramelle e banana. No, adesso no, amore. Stai mangiando le patatine perché stai facendo merenda. Non dobbiamo mangiare troppi dolci e troppe schifezze durante una giornata intera. Anastasia, che invece ha sempre la bocca sporca di cioccolato, ormai le sono cresciuti i baffi, sta sì, mangiando anche lei le patatine eccola lì la ladra di patatine la ladra di olive mangia mangia cosa hai preso amore il salame al cioccolato questo l'ho preso a vanessina perché l'abbiamo mangiato ieri all'aperitivo con gli amici e le è piaciuto tantissimo tu cosa se non avete visto il video andatelo subito a vedere esatto queste sono, delle, queste sono delle patatine cinesi che ispiravano a me e quindi le ho volute comprare poi le proveremo ok? Ani? Mm -hmm. Allora, volevo far vedere cosa, ho comprato questa torta dove c'è scritto ti amo a forma di cuore che era per San Valentino, probabilmente l'hanno fatta per San Valentino ma l'ho voluta comprare perché non ho ancora assaggiato la pasticceria di questo locale quindi vorrei capire se è buono oppure no Mmm, cos'è amore? Che C'è un pezzo del mango dentro guarda. Sì, guarda, questo l'ho voluto assaggiare io Eh, questo è un succo al mango, vuoi aprirlo? Sì. Riesci? Eh. Guardate che carino, ha la faccina che sorride sul tappo Questo è un al mango sì, con dentro i pezzettini di mango che adesso assaggiamo guarda che l'ho leggermente aperto eh? okay. Prova. è buono è buono? Mm. Ania assaggialo anche tu assaggialo Anastasia, la vuoi la marshmallow? si sì. mm. è buono Oh, marshmallow, Come finalmente fai? i marshmallow, eh? Sì. Dopo li proviamo, eh? Portiamo, porta pazienza ancora 5 minuti che finiamo di far vedere quello Uè. che abbiamo comprato. Le patatine di Topo Gigio che saranno? Eh sì, Topo Gigio puoi trovare qualcosa qua dentro. Questa qui è una chicca Big Bubble che all'inizio ha la consistenza dello zucchero filato, poi masticandola diventa chicca. Mm. Mm. Molto interessante, mi sa mm. che la mangerò solo io. No io. A chi tocca? Ah, questo guarda. Vane hai scelto proprio bene Croccanti di tutte le specie Nocciole, mandorle, semi di lino Buonissimi Vediamo questi Ecco, fammi. Ecco, questi li ho presi io Questi ragazzi sono i mochi O moci, non, so si... <ride> non, non so come si chiamano esattamente Moki, Mochi, moci no, E sono mochi. quelli alle arachidi Che bontà Non vedo l'ora di assaggiarli questi invece li ha presi Vane. Che sì, qui... sono buonissimi che hanno dentro tutto il cioccolato. Sì, fa vedere però. Praticamente cosa sono? Dei biscotti ripieni al cioccolato? Eh diciamo, crunch. cereali. Già, ah, cereali ripieni al cioccolato, buoni anche questi. Questo l'ho preso io per farlo assaggiare al papà. Crema di Mars, doppia, gusto, vedete? Sì. Stupenda. Quella lì l'avevo presa io. E finalmente... I Lollipop, benvenuti ragazzi nel team Lollipop! Andipop. E voi quale gusto Lollipop preferite? Noi abbiamo scelto: rosso, e, e azzurro e poi c'è l'ultima cosa. Poi un'altra barretta proteica. Sì, questa è per Vanessina che a lei piacciono un sacco. Puoi portarla anche a scuola per merenda, molto meglio quella okay. che le patatine. Allora... Abbiamo finito? Sì, oh, abbiamo finito. Ma c'è un'ultima cosa che sarà la merenda di Anastasia domani. Il croccante, anche questo, misto i cereali. Ma non è vero, non è per Anastasia, ma è per Olivia, la nostra cricetina. Dopo andiamo a portarglielo. Olivia va matta per questo croccante. Sì, no. vero, ti ricordi? Mi ha mangiato uno in tre giorni. Ma poi ha sgranocchiato completamente, era rimasto solo il bastoncino. Se avesse potuto si sarebbe mangiato anche quello. Quindi dopo sì. andiamo da Olivia e le facciamo una super sorpresa. Allora, bimbe, mi sono accorta che alla fine di americano abbiamo comprato solo la, la crema Mars, eh? Quindi la prossima volta andremo a comprare i prodotti americani, va bene? Sì! Faremo una scelta più dettagliata. Allora, Vanessina, cosa hai aperto? Queste. Hai aperto l'espositore di cicche? Vediamo come funziona. È uscita una. Hai girato ed è uscita la cicca. <ride> Me ne dai una? No. porca. Io, è dura? Schifo! È durissima? Ah, è buona? No? Sì, mamma! Grazie! Assoluto. Carina l'idea della macchinetta che ti eroga la pallina di, di città! Ok, ragazzi, dobbiamo aprire i marshmallow. Perché Anastasia non sta più nella pelle. Anastasia, stai attenta a quella forbice! eh. Sì. Anina Attenta, togli l'altra la, mano Bene okay, però Con l'aiuto di Vanessa ce l'abbiamo fatta Vediamo un po' questi marshmallow Anastasia mi devi spiegare come si fanno Io non lo so E sì, va bene Allora prima bisogna prendere una forchettina Va allora, bene Ok, hai preso la forchetta e cosa fai? Direttamente dal sacchetto le inforchi? Prenda Nel sacchetto e adesso dobbiamo andare anche sul fuoco? Sì Tieni mamma Grazie Quindi Accendilo. E cosa faccio? Lo faccio passare qua sopra? Sì. Così? Sì, sul fuoco Sicura? Che così? Sì, ha fatto papà Ma in entrambi.. che schifo Ma si sta bruciando eh, E basta, basta Cioè se si brucia, basta Eh ma si deve bruciare secondo me Gira, gira Eh, aspetta Adesso lo giriamo dall'altra parte <ride> Uh. No. Questi queste cose le mangiano gli americani? Sì. Ecco, questa allora è un'altra cosa. Sei americano scrivono nei commenti. <ride> se c'è un americano che ci segue scrivete se sto facendo la cosa giusta. Oppure no? Probabilmente ah, no. Ah. Come sarà secondo te Ani? Buono. Ok, basta, basta. Ma. Basta, mamma. Basta? basta? Sì. Allora, aspetta un attimo perché. Brucia? Uh, uh. Cosa non ti piace? Adesso che assaggia io. Vuoi assaggiare? Sì. Magari invece dentro è buono. È solo bruciato troppo fuori. eh? Non sono capace a farlo, non l'ho mai fatto. Io non amo fare queste cose pasticciate. Guarda come esplode. Mmm, È buono? Sì o no? Sì? Bene, Anika, assaggialo adesso. Guarda. Vieni, vieni ad assaggiare. Adesso è buono. No. Ah, ma guarda, è settimane che mi fai una testa come una capanna per i marshmallow al fuoco, adesso non li vuoi più assaggiare. 3 2 1. Mamma mia. Però sono veramente cose che io non tollero queste cose. Non hai una faccia convintissima, eh. Va bene, ragazzi, dai che il video è finito qui. Eh. Alzati. Mm. Ani, dai che facciamo i saluti! Adesso ragazzi, facciamo i saluti. Anzi, se volete, che, se volete che noi vi salutiamo, scrivete il vostro nome nei commenti. Sì, perché voi eh, usate magari l'account di un'altra persona e il nome che appare non è il vostro. Quindi scrivete sempre il vostro nome nei commenti. Vai, Vane! Katia Katus Mala e Gamal. Sabrina, Suada, Anisou, Anna Agresta, Gaia Longo, Chiara Solarino, Sofia Stella, Vanessa, no vabbè una che ha scritto che si chiama Vanessa e, voglia, e vuole che noi salutiamo, quindi Vanessa, Asia, Susanna di Roma, Arianna, Manuela Galli, Eleonora Boicenco, Valeria,